In un certo momento si è capito che due poli avevano fortissime sinergie e sovrapposizioni e si è deciso di fondere in un unico polo il polo innovazione ST e il polo della creatività digitale. Chi mi conosce sai che sono un po' malato di marketing digitale, in Piemonte abbiamo delle realtà meravigliose, un esempio è Sinestesia, che oltre ad avere un nome straordinario, poi magari spieghi perché, ha eh, ah, fin dall'inizio lavorato con il Polo Innovazione per integrare la competenza distintiva che loro hanno di creatività con tecnologie molto all'avanguardia. Grazie Mario. Beh, allora, eh, intanto una cosa che, che mi ha colpito, allora, quando sono eh, venuto qua sono andato a guardare quali erano i primi contatti che abbiamo avuto con il Polo CT, Sinestesia è nata nel 2011 a marzo e i primi contatti sono proprio di marzo 2011. No? e eh, eh, quello che è una delle prime cose che Poli City ha fatto per noi è stata eh, la possibilità di partecipare ai famosi corporate meeting che sono stati un po' la scintilla eh, che ci ha permesso poi di, di creare una serie di, eh, sia di network ma eh, proprio anche di relazioni con le aziende, molte delle aziende, anche dei molti amici che ci sono qua oggi e che, e che ho salutato, che, ci, che, che ho riconosciuto, eh, in molti casi poi sono diventati clienti, partner eh, e, e abbiamo lavorato insieme. Ah, sinestesia eh, significa unione dei sensi, è una parola greca, è una figura retorica, noi eh, facciamo digital, siamo una digital company e facciamo sia tutta la parte che si occupa di sviluppo, eh, ma anche progettazione e anche marketing digitale, eh, organizziamo degli eventi sul territorio Reutcon eh, e Swift Hero sono i più, i più famosi, ma anche Grostek per esempio sull'inclusione femminile nel mondo della tecnologia eh, e ci occupiamo anche di innovazione, facciamo eh, parecchi progetti proprio insieme al polo, al polo di innovazione ICT. Eh, e, ehm, beh, allora, mi fa piacere sicuramente ricordare uno, uno dei progetti che eh, sono live adesso, che è il mercato di strada, street market 360, eh, che eh, porta la, la trasformazione digitale in un ambito un po' particolare nei mercati rionali. E permette sostanzialmente a, a chiunque di acquistare dei prodotti freschi al mercato in questo momento il test sta, sta girando al mercato di Santa Rita eh, direttamente alla casa e vederseli poi ricapitati come, come in un e-commerce eh, quindi trasformando l'esperienza completamente eh, nel, nel mondo digitale. <coughs> Recentemente stiamo, come si diciamo, focalizzandoci molto eh, sui temi legati all'intelligenza artificiale eh, infatti abbiamo approfittato del, del bando PASS per un progetto adesso sul, eh, sull'AI nel mondo della, del retail eh, stiamo lavorando su, su, sui bandi Prism con, con il Polo eh, sempre in ambito big data e eh, in ambito anche diciamo, tecnologie innovative legate alla formazione, tecnologie immersive sulla formazione eh, e, ehm, ultimamente anche con, sempre sul tema Intelligenza Artificiale, Embedded AI sui centri di competenze, il Center, CIM eh, 4.0 e con il progetto eh, VIR che ci mette a disposizione sempre eh, delle risorse, diciamo, le risorse di calcolo eh, importanti, fondamentali per, per tutto quello che riguarda il machine learning, per poter creare modelli di apprendimento eh, attraverso diciamo, enti di ricerca e, e università. E quindi assolutamente un, un percorso che, che ci, ha visti, ci ha caratterizzati molto e che eh, ultimamente sta, sta diventando tanto legato a, a degli ambiti innovativi come eh, l'intelligenza artificiale che è una tecnologia abilitante in, eh, in tantissime aree, in tantissimi eh, business differenti ma che richiede del, degli sforzi importanti dal punto di vista economico che per una PMI non è facile affrontare senza diciamo, l'apporto di, eh, di quello che è una struttura come, come il Polo e le persone che con la loro competenza e la loro disponibilità che confermo è una disponibilità incredibile, totale e assolutamente proattiva invece permettono appunto di abilitare. Ecco Francesco non l'ha detto ma eh, siccome si parla di disponibilità lo dico io, loro rappresentano un esempio straordinario, sono sempre a disposizione per fare, fare sperimentazione a start-up, sono sempre in giro a cercare start-up per aiutarle, stanno aiutando l'ITS piuttosto che altri centri di competenza formativi perché i contenuti formativi siano sempre diciamo lo stato dell'arte, quindi grazie perché oltre al lavoro che fate come membro del Polo siete davvero a disposizione per il sistema Piemonte e questa è una cosa che vi fa onore e devo dire come dicevo prima fa onore un po' a tutti le e rappresentati, grazie. Grazie. grazie.